Buongiorno, siamo al tredicesimo municipio, veniamo a inaugurare un altro dei punti Roma Facile, questa settimana ne inaugureremo poi anche venerdì 1 all'undicesimo, tra l'altro siamo nella settimana Speed Week, quindi di Speed, siamo molto contenti di avere con un anno di anticipo fatto Speed anche per il comune di Roma, forniamo già 66 servizi online che aiutano di fatto il cittadino a fare con un po' più di facilità i propri servizi. E si iscrivono i figli a scuola, si possono chiedere e ottenere servizi direttamente online. Ora andiamo a inaugurare il XVI Municipio, sono stati molto bravi e molto attivi in questo, in questo loro supportarci nell'organizzarlo. Ecco la Presidente, Ciao, buongiorno, buongiorno, buongiorno grazie mm -hmm. A grazie e ti davvero. accompagno. Vai, ti accompagno a vedere sì, eh, sì, questo seguiamo. nostro uh, nuovo punto Roma Facile. Sono molto eh, felice. Guarda, grazie, grazie a te <ride> perché è veramente prezioso il lavoro che avete fatto. Eh, noi abbiamo un obiettivo molto importante in questo municipio che è quello di. Oltre questo altri due livello. La particolarità di questo nuovo Roma di... uh, facile sì, sì, sì. è che Beh, eh, abbiamo, forse siamo al primo municipio, abbiamo predisposto una, foto, una postazione solo per i poverenti quindi oltre Grazie. a favorire i principi come l'inclusività certo. soprattutto delle persone che eh, non sono eh, digital, eh, digitalizzate eh, in certo. questa epoca certo. digitale certo. E, e, e avere a che fare anche oh, con, esatto. con tutte le procedure amministrative senza conoscere e le, le tecnologie ehm. certo, certo. E, e quindi abbiamo fatto in modo che questa postazione dia un aiuto un ausilio anche, anche alle persone tipo vedenti o non vedenti ehm. esatto. tra l'altro come dice la nostra sindaca nessuno è escluso e quindi è giusto Vabbè, non escludere anche eh, che accolta, sì, grazie. così sì. Sì, eh, noi lavoriamo ci sono sì, sì. due persone e Maria Cristiana, la dottoressa Verghiari, ecco il nostro punto. Fantastico, che meraviglia! La dottoressa Vergari ha lavorato moltissimo per favorire questa, questa inaugurazione e adesso lei un po' ci introdurrà in questo punto prima facile. Grazie mille. Allora, noi diciamo innanzitutto volevo ringraziare tutti. Eh, i colleghi dell'assessorato, eh, diciamo, il mio direttore che mi ha permesso di eh, diciamo, gestire questa attività e eh, anche i miei colleghi che qui vi presento eh, e che stanno facendo un ottimo lavoro. Eh, diciamo che noi come mission abbiamo eh, quella dell'inclusività digitale e in senso anche molto eh, di lavorare in rete. Eh, tant'è che ci stiamo agganciando ad altre, ad altre strutture territoriali. Eh, sotto l'aspetto eh, sociologico, eh, seguiamo molto l'aspetto so sociologico, in quanto cerchiamo ovviamente di includere i disabili e gli ipovedenti. A questo fine abbiamo fatto installare un download particolare che consente agli ipovedenti e agli ipovedenti di poter accedere. La collega peraltro ha queste difficoltà oggettive e nella nostra diciamo, forma di inclusività stiamo lavorando anche molto sulle lingue, Stiamo eh, lavorando eh, grazie appunto grazie a loro, super. grazie anche sì. alla signora eh, che appunto parla tre lingue, quindi sta facendo del lavoro L'ho provato. Eh, <ride> la faccio, sì, sì, è, è meraviglioso. è, diciamo, Siete i primi e gli unici che hanno fatto una cosa così fantastica da questo punto di vista, perché gli altri hanno fatto appunto, in ma facile bellissimi ovviamente ma questo passo in più è un passo molto importante per eh, di più noi stiamo anche lavorando come dicevo prima eh, sul, per inaugurarne altri due entro l'anno e eh, pensiamo anche di fare una zona con altri municipi quindi in collaborazione con altri municipi certo. per eh, inaugurarne altri insieme ad altri municipi certo. e protocolli di intesa noi abbiamo una scuola per esempio di protocolli di intesa che possono aiutare sempre di più questo principio di nessuno indietro nessuno questo è il nostro è il dovere della servizio. politica no? esatto. Esatto. se ne può escludere nessuno non è pensabile non si può e non si deve rende bene grazie yeah. grazie Lavorano certo. con me perché in questo gruppo ha fatto molto e la signora che è venuta da pochi mesi, la signora Mauro, è da noi. Sono molto contenta che siamo proprio riusciti a prendere tutto il lato migliore del suo essere certo. perché è veramente una persona che ci ha portato molto ed è giusto riconoscere. Fa, il grazie, grazie. in realtà, eh, se si può, eh, vorrei importante anche proprio l'esempio, perché spesso la gente si scoraggia anche con gli anziani, sono, diventano poverenti, pensano per esempio che il computer non si può usare più. C'è molto poca informazione su NVDA e sulle tecnologie assistive, esatto. che di fatto sono molto semplici in realtà, come potranno vedere qui in questo punto. Sicuramente sì, noi tra l'altro stiamo, come forse sapete, ristrutturando il portale, che è un po' antico, c'era una gara aperta del, dell'amministrazione dell precedente, e sarà completamente accessibile a tutte le disabilità evidentemente quindi anzi forse lei ci potrà aiutare per fare una previsione prima no? di un pre-controllo per verificare che sia esatto. davvero perché ci sono le regole che vanno rispettate certo. e l'azienda le rispetterà però la prova sul campo la potete certo. fare voi probabilmente meglio di quanto non, non lo facciano le regole normali certo. quindi vi chiederemo aiuto di sicuro d'accordo, siamo disponibili È ci spostiamo su per la conferenza.